oggi sono qui a fare un video tutorial che sarà più un crash test un video che non avrei voluto fare perché non è stato un crash test intenzionale come di quelli che si comprano cellulari da migliaia di euro tipo il note 10 plus il iphone 11 pro Max e poi li prendono a martellate li lanciano dal decimo piano li fanno esplodere gli sparano no purtroppo questo è successo spontaneamente comunque eh, vi voglio dire che ieri ho fatto la mia ultima live con il mio vecchio cellulare perché veramente le live mi vengono sempre peggio deve essere anche colpa del mio provveditore di, di, di, di internet perché ieri ho avuto dei problemi con il wifi che ho fatto non so se una o due ore di live parlando dei problemi politici in bolivia e della rinuncia di evo morales e invece sono venuti otto minuti e mezzo perché poi oltretutto mi è saltata la pagina della live allora sono uscito dal cellulare. Ho, ho spento il cellulare, ho accesso il computer e non sapevo come interrompere la live. Comunque, YouTube ha estrapolato 8 minuti e mezzo e si vede che vado a salti, che parlo a salti senza nessi, senza soluzione di continuità. Eppure, io ho fatto un discorso molto largo che non ha salvato neanche le parti che si do, potevano salvare perché appunto la pagina. Dice per insufficienza di memoria si è chiusa la pagina. Allora ho chiuso il cellulare e alla fine è venuto quello che è venuto. Allora io da oggi vi annuncio che i video li carico in Premier. Ma passiamo con il tema del giorno. Io credo eh, nel 2017, circa due anni fa o quasi tre. Forse in marzo saranno tre anni fa che ho fatto un video tutorial su questo cellulare qua dice genius touch future in your hands che poi di touch non ha nulla questo cellulare è un cellulare molto economico eccolo qua avevo contattato in instagram anzi lui mi ha contattato una persona che diceva di essere il fabbricante che è andato a miami a fabbricarlo qua vedete le caratteristiche tecniche non è cattivo non era cattivo come cellulare ma che è successo che io prima l'ho messo in una custodia con un altro cellulare con quello con il quale mi sto filmando e è rimasto un po schiacciato allora si è rigata qua la plastica vedete che poi col tempo si è rotta poi ha avuto da sempre anche quando non si aveva rigato, dei problemi eh, lo si apriva era un po floscio a volte si interrompevano le chiamate e quindi una schifezza poi un giorno lo vado a prendere dallo scrittorio e faccio così inavvertitamente invece di afferrarlo si vede che ero stanco stavo editando un video e casca per terra già mi era caduto per terra parecchie volte come risultato si era rotto qua che gli avevo messo lo scotch ma questa volta è venuto via per intero e in pratica non gli funziona lo schermo il cellulare si carica il cellulare come vedete qua il flessibile vedete sono rimasti i cavi scoperti in pratica questo cellulare difficilmente si potrebbe riparare e costerebbe più che un po' comprarne uno dello stesso tipo quindi è andato a mare mengo il cellulare ecco ve lo volevo dire faccio questo video corto ma ve lo dico perché ho caricato quel video tutorial se proprio volete un cellulare usa e getta poi questo dovrebbe essere stato fatto negli usa prendete questo cellulare certo voi, eh, voi mi direte ma nessun cellulare se ti cade per terra Sant'Enchan rimane intatto eppure da un'altezza superiore mi è caduto il motorola moto x seconda generazione. Per fortuna, neanche un graffio nello schermo quindi io per correttezza, ho voluto fare questo video, poi, tarderò ad editarlo e a pubblicarlo in premier. Perché non voglio che qualcuno di voi prenda questo cellulare pensando che è una bomba e invece è una mezza chiavica. È una mezza chiavica che se cade per terra si rompe. E se volete uscire da una difficoltà o se non volete portare in luoghi dove è meglio non portare un cellulare costoso, il vostro Note 10, il vostro cellulare da 500-1000 euro, compratevelo un cellulare che alla minima botta e di plastico così semplice si rompe poi ha una tastiera scomodissima e poi il fabbricante non mi ha più contattato perché eh, gli avevo detto se voleva che io sponsorizzi i suoi prodotti e si è cancellato dal mio instagram in un video che ho fatto fra l'altro parlando di illuminati ho parlato di questo cellulare andate a vedere io poi forse vi metterò in descrizione il link perché come potrete vedere eh, mi ha detto il fondatore del di questa marca di questo marchio <coughs> questo è il modello Nossa, però è della genius Torch che di touch questo modello non ha nulla ti piace il logo del mio cellulare come potrete vedere è una g in un triangolo che assomiglia molto alla g che sta fra, fra fra squadra e compasso nei simboli massonici e infatti mi aveva detto che lui era un massone un maestro massone che ha fatto questo cellulare eh, non so eh, voi cosa ne pensate poi vi metterò in descrizione il link eh, del video tutorial di questo cellulare e di dove parlo anche del cellulare chiedendomi che cosa c'entri la massoneria in tutto questo perché sempre si ascoltavano dei fusci quando mia madre parlava a questo cellulare che io ho comprato non so forse sarà del software spyware o forse no allora vi lascio prima che questo video venga troppo pesante ma eh, vi ho voluto fare vedere come questo cellulare in pratica non ha resistito a due anni due anni e mezzo tre anni perché si è rotto qualche mese fa M è caduto e voilà voilà si è staccato lo sportellino ma proprio di brutto tutti i cavi sono poi a forza di piegare e di aprire di chiudere varie volte al giorno per accenderlo per chiuderlo magari anche quello ha contribuito a spezzare i cavetti di rame che non so come girassero dentro capito e in pratica anche una filmatrice vero, le filmatrici con lo sportello no sono meglio le camere fotografiche con eh, con lo schermo fisso a me i flessibili non mi piacciono da quando mi si è rotta la filmatrice e quindi ho paura anche per altri dispositivi che ho con il flessibile allora come sempre vi dico iscrivetevi al mio canale azionate la campanella commentate sotto questo video Facendomi sapere cosa ne pensate. E mi raccomando, io non metto la PayPal, non chiedo den denaro in Patreon, anche perché ho aperto una conta in Patreon e non succede nulla. Ma condividiate questo video affinché alt che altri possano commentarlo, dargli like, dislike e condividerlo. Condividete questo video con altri che lo possano commentare e condividere altre persone che a loro volta lo commentino e lo condividano in questo modo mi aiuterete ad andare avanti e magari a raggiungere di nuovo le monetizzazioni e a guadagnare qualcosa qui il vostro satan chan vi saluta in questo nuovo video tutorial ciao ciao ps post data questo cellulare è così fragile che quando mi è caduto non solo se è staccato lo schermo, ma se è aperto, è uscita la batteria, si è smontato tutto veramente una chiavica di cellulare. Non ve lo sconsiglio. Comunque, come cellulare d'emergenza per usarlo una volta ogni tanto, metterlo in macchina, puoi fare chiamate d'emergenza, se la può cavicchiare.